cioè puoi fare, tanti quasi auguri io comunque ho un po' di mal di mare ah ma hai insegnato molto questo compleanno comunque sappiate che è il mio compleanno Sto felice. Mm. Ciao, ciao, che sveglio mattutino. No, no, sono le 10. Eh vabbè, ciao Jimmy, portami al mare. Eccolo, tu volevi? Sì, come stiamo bene insieme. Dopo aver passato la mattinata al mare e tra parentesi abbiamo fatto comunella con Ligby. Vuoi dirlo, Jimmy? Cioè, vogliamo parlarne? Lui a quanto pare viene qua e uh, poi si è messo a parlare con noi. <ride> abbiamo passato Io la mattinata visto, con Ligby. Mi è crollato il mondo addosso, cioè eh. in senso positivo. Eh. Ho detto: Non è possibile, ma come. <ride> Cos'è sta roba? Ora pranzo al volo con. con. con pizza. Yeah. Wow! Che non la mangi una pizza così... Cioè. Passeggiando. Ah, passeggiando no, ci dobbiamo fermare un attimo. Però. Sì. Siamo venuti a prendere una delle priorità. Che è un numero, a, casa, è un numero a caso. <ride> sì, no, è a caso. Siamo tornati a Porto Venere per la cena del mio compleanno. Facciamo la mezzanotte insieme ma prima andiamo a cena e guarda siamo vestiti, ehi, ehi, come sempre abbinati, casuale, sì. in, ma, palette, prima detto in paillette, paillette. <ride> eh, cioè le palette, <ride> grazie, Jimmy si confonde, vede le cose e si confonde, okay. <ride> se un pochino mi conoscete saprete che il giorno del mio compleanno io lo devo far sapere a tutti, ma soprattutto Jimmy è un povero santo perché, perché io... io... La devo sopportare da una settimana prima, se non 10 giovedì. Non, non solo, se arriva giù il mio compleanno e io sono un disco rotto. Praticamente! È il mio compleanno! Canta... È il mio compleanno. <ride> In loop tutto il giorno! Ah, non mi vedete più! Comunque sappiate che è il mio compleanno. Al buio. Volevo farvi vedere la luna, ma non ci riesco. Non ho gli strumenti adatti, però sappiate che è bellissima. Scusa, è le 9 avrei fame È la luna del mio compleanno Io sono nata sotto la luna ma piena Non hai fame Me ne frega no. niente, c'è la luna <ride> Ma andiamo a festeggiare il tuo compleanno Dai, andiamo, ma no Favignana vibes Si prevede una serata molto divertente <ride> Oddio Vai, sì, hai fatto ah, l'assaggio cioè, Io vi giuro, solo l'assaggio Eh, vabbè sei non c'ho più l'età, non c'ho l'età, non c'ho l'età. No, se non mi arrivi a fine serata. No. <ride> Come si mangia? Yeah. Bello sta per Niente, la serata è finita così. Cena di questa sera, <ride> buonissima, ma questa più buona <ride> che fai non la mangi e <ride> la trapizza è oh. Buona! guarda come la fila ora questa non è per esprimere un desiderio ma è solo per dai è quasi il mio compleanno è quasi non è il tuo compleanno però è solo per soddisfazione 3 Due. Quindi cosa faccio per esprimere no. un desiderio? Tanti auguri? No, non puoi esprimere il desiderio, cioè lo tanti puoi fare. Tanti quasi auguri. Vai. 3, 2, 1, tanti quasi auguri, e niente, i pensieri volano, i desideri non esistono. E... Tra un'ora, tutto rimandato tra un'ora. <ride> Ma c'è la crema! Torta di mele! No, vabbè! Sì, ma la candelina si toglie! Madonna ti devo di tutto! Wow. Ecco, olè, anche la forchetta era buona! Senti le campane! Senti le campane che. Che Mi festeggiano Scandiscono a sono per il compagno della Fashion! Questo? Questo è Ma è bello, bellissimo! Bello. Wow! Oggi è il mio compleanno! Oh, auguri, grazie! <ride> Quindi il rimane un po' di rimane! Amore, grazie! Oh <ride> oddio che bellezza! Wow! <ride> sì! Tu poi tocchi eh? non volessi guidare no io mi non mi faccio guidare scusa eh oddio che bello wow. noi ce la siamo fatta tutta a piedi ora <ride> è un po' più comoda eh. un giorno lassù oggi qui giù siamo arrivati alle rosse rosse per la particolarità del colore delle rocce guardate pazzesco sempre visto dall'alto e non sono accessibili se non dal, uh, dal mare quindi è l'unico modo per arrivarci fine settembre e siamo riusciti anche a fare il bagno più bagni un po' freddo però ci sta bellissimo bellissimo Fantastica ed è Io comunque ho un po' di mal di mare. Po Vabbè, poi, poi dopo lo monti, fai la posta. Vado, vai, vai. Buongiorno, il mio compleanno è finito, <ride> oggi è sabato e allora ieri sera dopo che abbiamo, siamo tornati a casa ci siamo veramente addormentati subito per questa devastante come giornata e poi siamo andati a pezzeggiare con i nostri amici della Toscana eh, a Viareggio. abbiamo mangiato una carbonara di pesce, era strepitosa e basta, oggi siamo l'ultimo giorno a Porto Venere, volevamo fare l'ultimo giorno di mare, un po' di relax, l'ultimo sole, però eh, il tempo non è stato molto clemente. Adesso vediamo se riesco a fare l'ultimo bagno, ma è, è freddo, però vabbè, un po' di collardia ci sta. Fai l'ultimo in zuppo, fai un okay. in Un in zuppi, fa la bipì. Eh no, no. Ah, ha mai insegnato molto questo compleanno, perché mi ha insegnato che devo un po' più imparare a godermi la vita perché non lo so mi sembra che um, quando si tratta magari di trattare bene gli altri sono sempre la prima però quando si tratta di fare delle cose per me spendere dei soldi per me uh, sono sempre un pochino restia come se non mi sentissi meritevole ecco E è una cosa che ho sempre avuto una, una volta vi raccontai che mi avevano regalato un bagno schiuma di Gucci e io non, non, non l'ho mai usato. Non, non l'ho mai usato perché non uh, lo sentivo troppo per me, no? E quindi non, non mi credevo quasi meritevole di dover usare questa fronte bagno stimolata. Quindi vabbè. E infatti poi è scaduto. <ride> e, e cioè eh, mi insegna tantissimo questa cosa insieme a, um, a insieme a ieri, perché appena Jimmy ha detto via, andiamo in gommone, io No, cioè dai No, no, no No, no si è puntata Abbiamo litigato E poi alla fine uh, aveva ragione Sì abbiamo discusso abbiamo Non ti si vede Allora o entri o stai fuori Si vede mezzo corpo Dai, su eh, e, e alla fine ha detto No, via eh, bisogna, bisogna celebrarti per bene Allora Alla fine ho accettato Che sembra strano Perché eh, i giorni di compleanno Sono quella che va in giro A dire Il mio compleanno Festeggiatemi Però Non fatemi niente però non fatevi niente, <ride> vabbè insomma, e, um, imparare a godersi di più la vita, ecco. che non è soltanto cose materiali ovviamente, però è innegabile a dire che fanno parte anche quelle de della vita. Basta. E dal mio scoglio è tutto, io uh, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Ci vediamo spero. al prossimo anno per Silviembre 2022. Spero che non, si, non siate troppo esasperati Da questo compleanno Però Come lo è stato lui Però <ride> Ieri sera Sono arrivata a mezzanotte e li faccio Ma il dovevi fare la chiusura eh. Lo so ma non ce la faccio Io parlo <ride> su quattro minuti Che parla Raffica Basta ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Saluta Che eh, fai tu non saluti eh. Ciao Nini ah, Ciao Nini Sei brava a stare a galla. No, ma non è sembrato neanche a me. Ora appena trovo... Mm, no, voglia.